Salve a tutti benvenuti sul mio canale, io sono visto il canale. questa è la mia stampante 3D che sto realizzando, anzi, diciamo che ormai è ottimata, eh, devo finire solo alcuni settaggi, ma può partire, già potrebbe partire, mi manca soltanto il vetro da utilizzare per la stampa. Eh, la struttura è in metallo, ho utilizzato come kit di partenza l'ANET A8, eh, il kit dell'ANET è in plastico o in cartone, invece ho utilizzato uno in metallo. Per questo in metallo ho preso un progetto da internet, questo si chiama Tatara, e per stamparlo ho chiesto in giro alcuni preventivi, costava circa 400 euro e stava lasciando tutto, a dire la verità, per 400 euro non valeva la pena di fare una cosa del genere. Invece un ragazzo in Bay si è proposto, un negozietto si è proposto di tagliare eh, il mio progetto, di incidere il laser nel mio progetto a costo di pubblicizzare il suo negozio e quindi in descrizione vi metterò il link il prezzo 80 euro quindi vi conviene da 80 a 400 euro è davvero eh, stracciato come prezzo seguite il mio primo link eh, video il mio primo video dove vi faccio vedere dove prendere il materiale di base per realizzare questa stampante dopo seguo un piccolo video sulle modifiche da fare su questa stampante e un successivo video per eh, settare tutti i parametri quindi chiamarla anetta 8 uh, sarebbe inutile perché le modifiche che andrò a fare sono tantissime quindi questa qui avrà un altro nome che io uh, utilizzerò per uh, identificarla la chiamerò leo c8 poi in futuro vi spiegherò anche perché ho scelto questo uh, nome vi auguro buona giornata uh, buon proseguimento nel vedere i video mi raccomando like condividete i video incoraggiate anche altri vostri amici a iscrivervi al mio canale quando più siamo, quanto come si dice a più bella Ok, buona giornata a tutti. Prima modifica da fare è TENDI 5, se vedete. Quindi andremo a modificare questo qui. E ovviamente... Ultimatamente, altra modifica da fare è l'alimentatore. L'alimentatore è un uh, uh, cinese con poca protezione e poi è di circa 20A. Non ideale per la stampa ABS che ha, ha bisogno di più potenza. Quindi andremo a utilizzare un altro tipo di alimentazione, anche il tipo di piatto andremo a utilizzare un altro tipo di piatto che poi in futuro cercheremo di eh, montare da aliexpress stessa cosa anche le strutture questo anche se è buono comunque ha delle limitazioni ed è molto lento qui dovete montare due dadi e qui c'è il separatore in plastica è importante montarne i due perché qui all'interno potrebbe fare il contatto e darvi problemi al display rovinandolo ok Take a moment right here Feeling like it's out gear Driving towards the sun With a rose and a gun Feel the wind in my hair Going nowhere, I swear Tell my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud. My tears, so sincere yeah. turn gray skies to blue ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. You won't ever change your ways, do